Oggi ci siamo svegliati con una bella giornata, che facciamo? Sì. Usciamo? Usciamo. Cosa possiamo fare? Ci sono tante cose da fare. Eh, con questo sole, un bel giretto in macchina da qualche parte con la nostra mm. Mogli. Mogli, mi è venuta un'idea. <ride> Cosa? Andiamo. Ok. Questa è la nostra idea. Sì. A voi che ne pare? Questo è il ragazzo che ci ha messo gli adesivi, si chiama Alessio, è stato di una bravura pazzesca Lo potete vedere E, e niente, siamo contenti, Sì. ora ci autosponsorizziamo Esattamente, ora <ride> quando camminiamo tutti sanno chi siamo Ecco <ride> E dopo eh. aver truccato la bambina festeggiamo. Esattamente. Come possiamo festeggiare? Qualcosa di dolce. Un bel cannolo. Andiamo. prodotto cannolo siciliano uno dei prodotti più famosi della Sicilia preparato con ricotta eh, che viene zuccherata vengono messe delle gocce di, cioccolato, gocce di cioccolato e lato anche i canditi di origine molto antiche e ci sono varie storie che parlano del cannolo però si presuppone sia di origine araba ah. Eh, ci troviamo appena degli albanesi, quindi andiamo all'assaggio, ah, vediamo ah, ah, ah. com'è cin cin, cin, -cin. <ride> mm. Mm. si sente molto la ricotta, si sente... ricotta fresca, morbida, è, è zuccherata ma non eccessivamente mm -hmm. mm. buono il costo è stato 2,20 euro a cannolo scialda freschissima si sì. e devo dire pure leggera Sì, assolutamente la qualità è molto molto alta buono continuiamo Ma... a mangiare